Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch per quanto riguarda il passare i veicoli agli amici ragazzi Allora per fare questo glitch avete bisogno di un amico che vi passa il veicolo, eh, della base operativa, di un veicolo che perderete e a questo punto siete pronti per fare il glitch allora per prima cosa ragazzi la base operativa deve essere piena di veicoli o LG o quello che cazzo volete voi in maniera tale che vi appaia questo messaggio quindi dovete chiamare una LG da un altro garage ragazzi per far apparire questo messaggio altrimenti non comparirà il secondo passaggio è quello che il vostro amico deve andare in una missione una missione di roxar o quello che cazzo vuole aspettare nella missione, quindi andrà in start, online, eh, attività, create da Roxar, un lavoro da titano, missioni, un lavoro da titano e rimarrà lì a questo punto noi che cosa dovremo fare ragazzi? Dovremo andare qui e, eh, e far comparire il messaggio dopodiché andiamo in party e facciamo partecipa a sessione ragazzi Qui dovremo aspettare una quindicina, ventina di secondi più o meno, in maniera tale che il gioco caricherà eh, l'invito, o meglio, l'unione alla sessione che noi abbiamo sollecitato. Quindi a questo punto aspettiamo quel tempo, e quando sono passati questi 15-20 secondi, diciamo al nostro amico di uscire dall'attività ora ragazzi io vi farò vedere due versioni una a rallenti che è questa di quello che dovete fare voi dovete pigiare sempre x però lo vedete a rallenti quindi vedete i messaggi che ci sono e che dovrete accettare ovviamente quello che dovrà accadere adesso ve lo farò vedere a velocità naturale giusto per farvi capire quanto ci dovete impiegare per fare il switch ora avete visto ragazzi deve essere un xxx molto molto molto veloce dovete premere tantissime volte x velocemente respawnerete fuori e l'unica cosa che dovrete fare è suicidarvi allora ragazzi per far sì che il glitch eh, venga bene non dovete vedere l'auto che entra nella base operativa se vedete l'auto che entra nella base operativa il glitch non sta funzionando allora quando siete respawnati che vi siete suicidati prendete il veicolo del vostro amico e come salirete vi dirà base operativa piena schiacciate X e sostituite con un altro veicolo ragazzi è semplicissimo questo glitch è veramente qualcosa di bestiale per passare le auto agli amici o per dare una mano a qualcuno magari non so qualcuno non ha potuto comprare il jetpack con questo glitch potete passare il jetpack il carro armato eh, insomma potete passare tutti quei veicoli eh, che sono contenuti anche nella base operativa o altri veicoli senza nessun problema ragazzi quindi eh, affrettatevi a fare questo glitch perché non penso che duri molto allora a questo punto ragazzi di solito per sbaggarsi si doveva chiudere l'applicazione, ma ho notato che anche venendo vicino al punto diciamo di uscita ci dà il menu, anche senza punto giallo, quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è andare vicino al punto d'uscita ed uscire ragazzi. Andremo dentro, riprenderemo il nostro veicolo e lo metteremo nel garage dove vogliamo metterlo. È abbastanza semplice come glitch in questo modo possiamo anche mettere il dune in garage se un amico ha il dune in garage vuole passarcelo in questo caso possiamo riuscire a metterlo in garage senza nessun problema ragazzi eh, per fare questo glitch più di una volta però mi raccomando chiudete l'applicazione dopo che l'avete fatto o cambiate sessione o chiudete l'applicazione perché altrimenti potrebbe bloccarvisi e il trucco non riuscirà detto questo un saluto a tutti al prossimo video